Libero Mancuso per Politicamente Scorretto 2013, eh, lei eh, in questa edizione ha moderato eh, due incontri dove venivano proposti dei, delle video inchieste, volevo sapere cosa ne pensa appunto della video inchiesta come strumento per far conoscere insomma, determinate situazioni o trattare determinati temi. Sono stati questi filmati che abbiamo presentato di grandissimo interesse, e fatti da giovani per uno dei due premi bisognava essere, bisogna avere un'età inferiore ai 30 anni, per cui c'erano dei ragazzi molto bravi e molto interessati alle vicende che il nostro paese sta vivendo in maniera anche drammatica, per cui sono stati dei premi che hanno stimolato queste, queste conoscenze e la, pubblic la pubblicità di alcune vicende che meritavano di essere conosciute da un pubblico più vasto. Credo che abbiano raggiunto lo scopo questi premi.